eccoci 17:30. 30 sono le 17.30 sottofondo sentite la campana della chiesa che sta scomparendo e vedete il cielo il cielo spettacolare di torino e tra poco partirà molto probabilmente una tempesta Ma cercheremo di finire prima possibile presto prima che arrivi la tempesta la diretta in questo in questa eh in questa diretta non sono da solo sarò con Bruno Consani adesso cerco di farlo entrare anche nella, nella diretta ne vediamo caro Bruno sarà con noi tra pochi secondi se va tutto bene. Ecco. Vediamo se riusciamo. Eccoci! Accol <ride> Ma è giusta poi... questa? <ride> sì, sì, giusto, giusto Brugna. Come stai? Bene, tu? Bene, bene, bene. A parte il caldo che fa qui, sto bene, dai. Ah, fa caldissimo? Sì, sì, sì. Uh, guarda che bel cielo che ti, ti, ti eh, mostra. Sì. Dio, dove sei adesso? <ride> Sono sul terrazzo da me e ah. questo è il cielo di Torino che tra poco porterà una tempesta, quindi tra un secondo e l'altro forse dovrei entrare a casa di <ride> <Quindi, ride> fuga, ma magari ce la facciamo prima. Va bene, va bene. Allora, Bruno, tu invece ti connetti direttamente da Londra, giusto? Sì. Sì, okay. esatto. tu mi senti bene? Io ti sento bene, tu mi senti bene? Adesso sì, bene. Io ho un po' di vento, però per quello magari... <ride> okay. Allora, io inizio a dire cosa centri tu con questa diretta adesso e poi tutti presenti. Ehm, nel, mio prim... nel mio prossimo eh, nuovo eh, progetto editoriale, che dovrebbe uscire un libro questo in... autunno, e se riusciamo a concludere con successo la, la campagna di crowdfunding che sta andando molto bene tra l'altro chi appunto sosterrà questo progetto quindi otterrà una copia del libro in anticipo avrà l'occasione di eh, osservare le illustrazioni di bruno perché bruno oltre a disegnare la copertina che è una cosa che ha già fatto, eh, sta lavorando anche sulle illustrazioni che saranno presenti in questo libro, 11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia. Quindi Bruno è l'unico e ufficia ufficialmente l'illustratore di questo progetto. Però sappiamo qualcosa di più, eh, cerchiamo di scoprire qualcosa di più di, su Bruno. Vai, presentati, chi sei? Bene. <ride> Allora, praticamente noi ci siamo conosciuti, non so, tipo 5 anni fa, forse, giusto? Penso Se. di sì, penso di quando, sì. Quando vivevo a Torino ancora, eh, oggi mi trovo a Londra, eh, e io e Murat ci siamo trovati, diciamo, sì. bene da subito, no? Sia per l'amore per il calcio che per le cause, vedendo che io vengo dal Brasile, che è un paese che ha tanto eh, da paragonare con la Turchia, no? e quindi quando, diciamo che quando Murat mi ha, mi ha raccontato un po' sul progetto, cosa voleva fare, a parte che quando lui parte con un progetto io mi butto già dentro e dico: poi me lo racconti bene, ma ci sono, no? E so già che va a finire bene, che ci divertiremo e sarà sempre per una cosa giusta, diciamo. Quindi io eh, cosa posso aiutare in questa, in questa storia qua è che praticamente lavoro come un grafico, come eh, un po' illustrazione, un po' grafica, un po' l'art direction, un po', un po tutto su, sui visuals, diciamo. Eh, e quindi su questo libro qua ogni capitolo avremo un'illustrazione, eh, Ancora diciamo in progress, non sappiamo cosa sarà eh, perché mi conoscendo io prima o poi cambio tutto quello che sto facendo, quindi eh, però mh, ci stiamo divertendo. L'importante è quello e poi, soprattutto, il progetto è molto importante. Quindi mh, sono contento. Esatto. Tu, cioè, tu fai illustrazione, disegni, quindi e in questo progetto non stai utilizzando i materiali vettoriali dalla copertina fino al resto, in realtà crea delle opere d'arte, diciamo, delle cose autentiche. Sarà un libro fatto da, dalle illustrazioni tue, una cosa d'autore proprio. Sì, sì. Anche, diciamo che se ormai, cioè, la, il lato digitale ci aiuta tanto, no? Quindi io, per dire, sono partito molto con, con delle cose digitali, poi mischio anche con delle cose che mi piacciono fare a mano, poi faccio delle scansioni, quindi ci gioco un po', no? E poi alla fine vedo cosa mi piace o no e... e decido cosa fare con quello, magari lo riparto, eh, fa parte anche del processo, diciamo, sia artistico che creativo, no? Eh, quindi cioè, è un bel mix, un mix di tutto, diciamo. Mm. È una collaborazione interessante perché io e te ci siamo conosciuti e, e poi vabbè, condividiamo una passione che è quella del calcio, particolarmente... Siamo innamorati di un personaggio di un calciatore brasiliano cre... che scambio di eh. qua, no? non è, che non è, che... è già, è già. Alex de Susa, nato e cresciuto in Brasile, ha fatto forse il top della sua carriera in Turchia nella squadra eh, che, che viene rappresentata nella maglia di Bruno in questo momento. Io invece ho eh, l'altro. Sono queste due magliette che ci siamo regalati tra l'altro perché noi giocavamo anche a calcio bruno gioca molto meglio di me eh, però ci siamo divertiti molto e poi abbiamo iniziato come dicevi tu eh, a chiacchierare eh, della, parlando della politica brasiliana prima che eleggessero il nostro personaggio eh, parlavamo di, di lula dell'eventuale vittoria elettorale di, di bolsonaro e parlavamo molto della turchia perché tu hai anche un amico, Thomas, fotografo, che è stato in Turchia, ha fatto una mostra fotografico sulla Turchia. Adesso la sua compagna si trova, non so se è rientrata o meno, eh, in Turchia. Quindi in realtà ci sono tante cose che ti legano alla Turchia e, e per quello anche ci siamo ci siamo avvicinati e tu poi sei andato via e sei, sei partito e hai seguito la tua dolce metà hai seguito eh, diversi diversi stimoli ti trovi a Londra ma noi a distanza riusciamo a coordinarci perché abbiamo diversi valori che condividiamo ci capiamo con i messaggi vocali su WhatsApp oppure con dei messaggi brevi mail eccetera ci coordiniamo e lavoriamo a me piace molto questa, la dimensione di questa collaborazione perché appunto di base ci sono dei valori che condividiamo, passione per, per la giustizia, per la libertà e, e quindi ci, ci è voluto poco che ci, ci mettessimo a collaborare anche in questo progetto. Cosa ti spinge a far parte di questo progetto? Perché hai detto di sì? Non solo perché ci sono io, ma perché? Non avevi altro meglio da fare. Perché hai detto di sì? Sì, avevo altro meglio, <ride> però diciamo che da, da un lato mi piace la causa proprio, come, come partita eh, e soprattutto il perché lo fai, cioè ti conoscendo come persona, non solo come un professionista in tanti lati diversi, diciamo, no? Quindi da quel punto di vista lì già mi, mi convinci subito. Eh, poi il fatto che siamo Utilizzando la, la piattaforma di crowdfunding è anche molto interessante. Quindi, cioè, io il supporto che posso dare, visto che il finanziario non, non ce la faccio, <ride> ti dono quello che posso fare, no? E, e quindi a me già la cosa piace. Poi, eh, soprattutto, il fatto che tu mi dai carta bianca alla fine, cioè perché mi conosci, sai, cioè conosci le mie idee, il, il mio lavoro e quindi anche lì non è sempre che riesco a lavorare diciamo per un, per un cliente che mi dice guarda no cambi mille cose poi alla fine consegno un lavoro che alla fine a me non piace tanto e quindi perde un po' il senso no? Cioè, io ho già molato tante, tante agenzie tante aziende perché se non mi piace quello che sto facendo non ha senso no? e quindi è, è, un, è un punto molto, molto importante per me quindi direi per quello Bene, adesso cosa stai combinando, oltre a, oltre a lavorare sul mio progetto? Com come sta la vita a Londra? Su cosa stai lavorando? Poi sì, tu sì. suoni, anche, tra l'altro, sei anche un musicista, componi, anche. Sì, sì, sì, diciamo che eh, praticamente questi ultimi anni sono stati molto pesanti, ma anche eh, ci hanno portato a tante cose, no? Ma a parte che mi ha portato a Londra alla fine, cioè, io, soprattutto per quello, cioè, è stato un modo di spingermi, no? di cercare di camminare con le mie proprie gambe, diciamo. Quindi eh, io dal, dall'anno scorso sono qui, cioè lavorando come freelancing, quindi lavoro in qua, diciamo, per il mondo. <ride> cioè, però sono, sono il solo Londra adesso, perché da un lato ho l'idea di vivere qui, perché è una città che dal punto di vista creativo, tecnologico, eh, ci ispira molto, molto, no? Quindi volevo vivere questa esperienza qua eh, e poi cosa sto facendo qua? Io adesso continuo a seguire tanti progetti che avevo in Italia, alcune cose in Brasile, roba in Cina, cioè qua, qua le cose andrò riprendendo anche, però non è che c'ho fretta, sai, cioè alla fine questa, questa cosa di non essere chiuso in un'azienda, questo nuovo mood, diciamo, di vita c'è un aereo qua, aspetta, anche qua, tra <ride> poco sì, fa è no, passato sì, uno, <ride> Ryanair nuovo... eh, e quindi vediamo, io, cioè, tanto sono uno che non, è che non è che ci penso, sai, tanto prima di, mi faccio tanti piani, cioè vado molto tranquillo, Cioè, io ci penso ogni, ogni 3-6 mesi cosa devo fare, poi da lì vediamo. Cioè, sono già nati in una cultura che dove, dove sai, tu devi già iniziare a pensare cosa vuoi fare la vita, a comprare casa, eccetera, quindi io dal momento in cui ho lasciato il Brasile non ci penso più tanto mm. nel, nel futuro diciamo. Poi, soprattutto adesso abbiamo appena visto che cioè, del futuro non sappiamo niente, quindi vado, vado tranquillo. E già, già, già. La musica come sta andando? Stai ah. suonando? La musica sì, sto suonando qua, purtroppo ho molato il mio gruppo a Torino, come ho molato i miei gruppi in Brasile, cioè è una cosa che faccio proprio per passione, soprattutto perché cioè, la musica è solo un, un, altra, un, un altro lato dell'arte che mi piace, no? quindi cioè, io tutti, tutti i modi di esprimere l'arte mi piacciono tanto, quindi io ci provo. Eh, poi anche un modo di sfogare l'energia, no? sia la musica, il calcio, lo skateboard. A me, a me piace, cioè sono molto agitato. No? Come vedete. Faccio mille cose, eccetera. No? E quindi, cioè, so che so, sarò uno che fino a quando sarò vecchio, è, starò lì suonando, insegnando, giocando, facendo quello che posso. Ma in effetti mi ricordi di te eh, che disegnavi e suonavi, poi eh, facevi anche il compagno, stavi a casa ogni tanto, e, e poi giocavi a calcio e... comunque io ti pensavo coinvolgevo nei progetti e andava bene, eri sempre presente. <ride> sì, sì, sì. No, <ride> eh, soprattutto perché sono uno della vergine precisissimo, eh, quindi... Anche se faccio mille cose e se c'è una cosa che non riesco a farla, per, cioè non farla al 100% come vorrei, preferisco non farla. Quindi, eh Poi così. le piante. Hai un sacco, avevo un sacco di piante che una buona parte ho preso. <ride> che, <ride> allora. Nel Questo... mentre è morto una ti ho mandato la foto, però tutto il resto in vita stanno crescendo. Sì, sì. no, che da un lato sono contento perché cioè, piuttosto di lasciarle a qualcuno, so che sono i umani, quindi sono contento. <ride> Qui cioè già, devo ancora abituarmi, è tutto un po' diverso. No? Eh beh, certo. piano piano mi, mi riprendo. Bene, allora, Bruno, andiamo verso la conclusione. Chi volesse cercarti e, e capire cosa stai facendo, eccetera, spiegaci, dacci qualche indicazione in merito alla tua reperibilità, siti web, social, eccetera. Vai. Sì, allora, ragazzi, non seguitemi perché io non, non sono sui su social, no? però diciamo che sul mio, sul mio profilo c'è il mio portfolio, il mio sito, per i lavori, eccetera. Cioè io, se non è l'internet, è già abbastanza pieno di roba, no? Non, non vorrei essere un altro lì che non fa niente, dice solo cose che fare su Google, diciamo. Quindi, eh, però chi, chi volesse fare due chiacchiere, ci siamo. Instagram, Twitter, Facebook e hai anche brunoconsani.net, non mi ricordo. Cioè, bconsani.com. bconsani.com. Poi con eh. nome e cognome Bruno Consani ti possono trovare su Insta eh, Facebook, Instagram, no. Twitter, giusto? E più Twitter, dove sto più Twitter? Per, per parlare male del Palmeiras e di Bolsonaro. Eh? <ride> di Bolsonaro, io seguo quella parte. Che non si può nominare altre volte, eh, perché sennò Ah, no, sennò. No, sì, eh già, si rischia molto allora si rischia molto quando si, si parla di un, di un dittatore oppure di un personaggio simil dittatore in effetti in conclusione ricordiamo che questa diretta l'abbiamo fatta con Bruno Consani che è l'illustratore ufficiale del mio nuovo progetto editoriale, 11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia, è un nuovo libro in arrivo, questo autunno se va tutto bene eh, uscirà, eh, quindi entro il primo settembre dovremmo concludere con successo la campagna di crowdfunding, raccolta fondi per la realizzazione di questo progetto e così potrò ricordare. Economicamente anche l'impegno di Bruno e di tante altre persone coinvolte in questo progetto. E il link è nel mio bio e quindi chi volesse avere un po' più informazione e anche contribuire. E acquistare il libro in anticipo e scegliere uno dei pacchetti a disposizione e così diventare la coproduttrice oppure coproduttore di questo libro è una produzione dal basso e niente questa diretta era eh, aveva l'obiettivo di presentarvi Bruno e ovviamente per me personalmente chiacchierare 5 minuti con con Bruno e ricordarvi che appunto Bravo. che ricordarvi perché appunto ignato ancora la, la campagna così chi, chi, chi avesse voglia di contribuire e diventare coproduttrice o coproduttore potrebbe con questa diretta avere la possibilità chance di conoscere anche l'illustratore che renderà ancora più bello questo libro Sì, poi soprattutto eh, ragazzi chi ci ascolta eh, supportate le persone che fanno le cose per passione no cioè per, per una causa perché ci tengono perché è per quello lavoriamo, diciamo, tra virgolette, perché io più che altro mi diverto. No? Cioè, quindi è quello. Non, pensateci un po', magari c'è cioè, il costo di due o tre birre, che state facendo una buona azione, no? È sì, la nostra collaborazione nasce anche esattamente, come dici, da quello spirito. Siamo due persone che uniamo eh, la professione e il lavoro con la passione, le cose che ci appassionano. A volte abbiamo grosse difficoltà, a volte no, però ci divertiamo sempre, cerchiamo di divertirci e in questo progetto, secondo me, ci renderà felici. Assolutamente. Grazie Bruno, e se torni a Torino ci vediamo. E... Ah. Stammi bene, grazie per la diretta. E... Ah, Ti auguro ah. un buon pomeriggio. E un saluto a tutte e tutti alla prossima, ciao un abbraccio, ciao ciao, ciao, ciao.